This video contains recommendations that can save lives and stop the spread of the coronavirus translated in a minority language of the world. a COVID-19. Be sang the Obanye, the car for the Rose Ramble. Catch you or not, or you can hear over much of me pull a car for me, Ramble. Four o' day, a low, true o' day. Be fair be near Obadia Abuna, Cabasian. After owing me, O Coco, a low on a pupil, catch or suonibì anò nipì alò mè krokumè fò hità nipì tomò plèti kò pùì alò mò tonòi kenji o kè mè krokumè minpile kata amè dey ame amè ni kà bènke amè fè mitai imi kenji o ye e ma sile bu Kedgy Ojib. None up there, shampoo, power. For all day, Danny Ogle be offering a kind of Kedgy Ojilie. Katahi, Kedgy O Shishian. No co a a cat or a hilala pule. A banya fe a cat or a echo. A year a o banye o tsege ame keji o ye hi ke e le walomo, lomo alo chine mo ke wo tishu ni. ni o o ofo ammo, ni ofo ode alo walomo, lomo ke wo o nekuchu alo o tate ni ni ka wo Ker o call your lemon. A loyer moqu Allo o Chini ye o dain e jaque kenji o tam may a hille obany or chinny a met. Kell sous woo a ke o be hi wa ni o chi o he kedje o co me aye. Kenji o ye hill lache canji okay he lache who epele y sha Poni occasionale, e già o non ma che